Salve a tutti, in questo video tutorial vedremo come si può disegnare con Inkscape Perché questo video tutorial? Appunto perché eh, Inkscape è vettoriale E fino a poco tempo fa vedevo i programmi vettoriali come Programmi che avrebbero fatto fatica per la mia mentalità a fare veri i propri disegni e invece adesso con alcune tecniche che vi farò vedere che sono molto ma molto semplici è possibile disegnare anche molto bene con programmi come Inkscape allora Inkscape è già aperto io so già come verrà il mio disegno quindi proprietà documento ribalto il di... foglio quindi io metto in orizzontale ok ingrandisco un po ingrandire basta fare control e scroll centrale del mouse ok adesso per disegnare si usa la penna questa è la penna allora <coughs> il disegno che faremo eh, cappuccetto rosso, ah <ride> capuccetto rosso. Allora, si inizia col cappuccio, tac, tac, tac, tac, si fa un bel triangolo. Questo triangolo qui adesso è un triangolo e basta. Invece, se si seleziona i punti e si sceglie di arrotondarli, Almeno questi due in basso devono essere arrotondati. Adesso arrotondiamo anche quest'altro. Ok, eccolo qua. È venuto il cappuccio di il cappuccetto rosso. Adesso lo selezioniamo, lo abbassiamo un po', lo allarghiamo. Ok, lo tiro così. Ok, adesso questo viene con l'empimento rosso e anche il contorno rosso ok questo è il cappuccio di il cappuccetto rosso adesso più o meno sempre con la penna andiamo a disegnare cosa? un altro triangolo anzi facciamo un bel rombo ok quest'altro non mi serve perché l'ho fatto in più per sbaglio ok, selezioniamo il nostro rombo, ok, selezioniamo e facciamo tutti i lati. Ok, adesso lo strociamo, non così, ok, così, lo allarghiamo un po', siccome questa l'ha fatta, c'ha proprio di cappuccetto rosso allora il bordo nero mi sta bene ma l'interno glielo diamo rosa quindi l'interno rosa ah ok abbiamo più o meno è un più o meno adesso sto regolando un po' la faccia allora ricordatevi che se avete sbagliato qualcosa non dovete per forza cancellare questo è il punto qua non si vede ma ci sono delle maniglie come delle curve di benzie e potete comunque modificare la vostra immagine che state facendo okay, questa questo all'interno ed è solo la faccia di cappuccetto rosso okay, più o meno mi sta bene così adesso ci serve fare i due occhi allora sempre stavolta usiamo un cerchio facciamo un bel cerchio è venuto con un bordo eh, rosso che non ci serve quindi diamo un contorno nero e il eh, bordo glielo diamo allora guardate sulla nostra destra ci sono una serie di eh, menu adesso ci serve il menu riempimento e contorni ok e vediamo Uh, questo è e il contorno ma dovremo vedere anche la sfumatura e tutto il resto anche linea la, la linea distribuisci ok mi serve quello il del del del, del, del in contorni eccolo qui abbiamo una linea che è troppo larga diciamo perché il cerchio della nostra del nostro occhio deve essere veramente fino allora basterebbe fare così tasto destro ehm... Aspetta, oggetto e qua non c'è niente di interessante contorni riempimento e contorni stile sì, contorno eccolo qua gli diamo uno e abbiamo la nostra linea più corta ok adesso che abbiamo fatto cioè la linea più stretta adesso abbiamo fatto il cerchio possiamo dire anche la virgola virgola 5 la facciamo ancora più piccola ok e gli diamo l'interno Uh, bianco ok questo è il nostro primo parte dell'occhio poi fa ne facciamo un altro ok un po più piccolo ok lo facciamo con l'interno nero lo spostiamo all'interno dell'occhio quindi abbiamo il nostro occhio creato allora una cosa che si può fare è selezionare due oggetti selezionano quello shift selezionando due oggetti poi si può fare tasto destro e raggruppa i due oggetti e raggruppando il l'oggetto i due oggetti diventano uno solo ed è possibile spostarlo assieme okay. a noi serve perché adesso faccio copia e incolla e si può fare il secondo occhio poi un'altra cosa che può essere interessante, l'occhio l'ho messo giusto alla stessa altezza, qua ho la mia barra millimetrata, posso tirare giù una linea e vedere che effettivamente il secondo occhio è da tirare un po' su, ok, così almeno ce l'ho in linea con l'altro occhio. Si possono tirare barre in questo modo qui, poi premendo sul pallino della barra si può portare verso l'alto e sparisce anche la barra adesso abbiamo creato eh, solo la faccia con i due occhi adesso proviamo a creare la bocca facciamo una specie di boomerang allora ho sbagliato ehm, tool, prendiamo penna ok ci siamo questo dovrebbe essere la bocca ma adesso noi cosa facciamo di questa roba qui prendiamo prendiamo questo e lo eliminiamo scusate ho premuto il posto stampa il posto del cancer, e eliminiamo anche questo ok adesso qua è venuta e facciamo contorno riempimento eh, nero ok più o meno questa potrebbe essere la nostra bocca, poi come avete visto prima, se io seleziono qui ho i nostri le nostre vaniglie, possiamo allargare e modificare la nostra bocca come più ci piace. Adesso la sto facendo prettamente a caso, ok, questa è la nostra bocca, ok, questa è la bocca del nostro cappuccetto rosso, bruttissima perché eh, sto facendo tutto al volo. Senza essermi preparato prima Ho fatto un cappuccetto rosso prima Ma non sto replicando esattamente Quello che ho già creato Poi volendo si può creare anche il naso Perché non ho visto un cappuccetto rosso Senza il naso Allora sempre col tool eh, Penna Crea un triangolo Ok poi lo facciamo magari non nero ma rosa un po' più scuro di riempimento. Ok. Gli diamo anche il riempimento dentro il contorno. Quindi, così adesso eh, seleziono il punto. Questo, vediamo, se gli diamo questo, ok. E abbiamo un naso. Da così mi va più che bene per me. L'idea era di, del naso. E questa, ok, il naso ok abbiamo creato la nostra faccia completa col cappuccio di cappuccetto rosso allora volendo essere fighetti possiamo fare delle guance un po' più un colore più acceso di cappuccetto rosso allora prendo il, lo strumento elissi creo un ellisse così e mi va bene anche il colore ok e ne creo un altro anche qua oppure abbiamo fatto prima eh, seleziono questo, elisse, faccio copia, incolla e lo trascino di qua, ok abbiamo fatto due altri elissi e abbiamo le guanciotte di cappuccetto rosso adesso proviamo a disegnare il um, vestito allora, cappuccetto rosso ha una mantellina allora, sempre con lo stesso tool e vedete, disegno sempre oggetti eh, squadrati ok poi vado su eh, modifica tracciati e gli dico ai tracciati che mi servono selezionandoli ok vedete cosa è successo così è diventato e anche eh, così non mi serve però mi serve questo ok così ho fatto diventare questi ehm, la parte dei tracciati che voglio modificare per creare la mantellina e quello che devo creare. Allora aspettate un attimo che c'è qualcosa che non mi piace. Adesso devo muovere questo così. Ok, adesso qua allarghiamo un po' questi. Perché vedo il collo che è troppo vicino. Ok, già così mi sembra un po' meglio. Questa è la mantellina di cappuccetto rosso. Allora diciamo che la mantellina è anch'essa rossa, quindi facciamo il riempimento così, però la lasciamo col bordo eh, nero. Allora la mantellina è momentaneamente sopra la testa del cappuccetto rosso, però se noi selezioniamo eh, il tool trasforma, qua abbiamo nel pulsantiera eh, principale la possibilità di mettere in fondo, tac e... Mantellina il cappuccetto rosso è andata in basso. Allora, l'altra cosa che ha il cappuccetto rosso è una gonnellina. Allora, facciamo la gonnellina il cappuccetto rosso. ok, questa è la nostra gonnellina, il cappuccetto rosso, questo non serve. Ok, la facciamo nera. se non seleziono cosa cavolo mettere ne nero non lo so ok adesso andiamo sempre sul tool i punti prendiamo questi due ok abbiamo più o meno la nostra mantellina ok le due si possono muovere in maniera eh, speculare uniforme tutte e due adesso provo non lo so no questo non mi serve quindi lo lascio come era prima ok questa è la nostra mantellina adesso servirebbe creare due manine allora un attimo solo che questo lo tiro più in dentro e anche qui così ho lo spazio per creare le mani braccia e mani di cappuccetto rosso allora facciamo prima col solito tool penna non è questo questo è il pennino ma serve altro tool scusate che ho sbagliato il pennino allora con questo ok un dito due tre quattro cinque E vai, allora questa è la mano. Allora fatta così, mi va benissimo, gliela facciamo rosa. Ok, questa è la nostra mano rosa. Adesso cosa facciamo? Se vogliamo essere precisi, ho preso un colore a caso, voglio quello della faccia. Allora ho selezionato questo, qua sotto ho contagocce. Paff. Ho preso il contagocce, l'ho messo e adesso posso fare per esempio riempimento ce l'ho e il contorno adesso vediamo il contorno sarà questo più chiaro ok e ce l'ho fatto adesso la mano è troppo grande troppo lunga il braccio allora lo sparo un po' più su poi lo metto sotto eccola qua questa è la nostra manina rispetto a cappuccetto rosso mi sembra più o meno corretta Ah ok, quando vedete che l'oggetto si attacca ai punti Perché a meno a me capita quando c'è poco ingrandimento Quindi devo ingrandire un po' di più E ora allora posso spostarmi con più facilità Senza attaccarmi ai punti Allora questa è una mano Se faccio CTRL-C, CTRL-V ho duplicato la mano Ok però la metto di qua mm, Che schifo Allora fra i vari tool che ci sono C'è anche il, la possibilità di eh, ruotare oppure di riflettere, ok. Ho riflettuto eh, l'oggetto e lo sbatto sotto, la mantellina, che è questa la metto un po' più sopra in modo che non si vedano il, il bordo fatto male. Ok, e questa è la mano. Allora, la mano questa mi sembra un po' troppo bassa, come al solito devo spostarmi, metterla qua adesso quello che vorrei non avere una mano più lunga una mano più corta che okay, più o meno ci siamo quindi le mani la mano va bene questa sarebbe da accorciare ma non di tanto quindi le attacchiamo qui ok le due mani ci sono cosa manca di cappuccetto rosso e eh, non può camminare adesso capuccetto rosso perché non ha i piedi allora, eh, proviamo a disegnare i piedi. Allora, il nostro cappuccetto rosso avrà un piedino, fatto più o meno così. C'è una gamba con la scarpina. Ok, adesso noi lo facciamo di lo colore rosso. Ok, seleziono. Andiamo di qua. Ok, che l'abbiamo fatto. Ok, e soprattutto qui, perché è troppo stretto, andiamo così. No, scusate, che è venuto veramente... Oh, ok. Dandogli... Eh, mm, rendere curviline non nodi selezionati. Ok, questo potrebbe essere il piedino lo vediamo se riusciamo a fare qualcosa di meno ok per me così è tutto un po più tondo ok e adesso prendendo ok così perché l'idea, essendo proprio un po' tignolo è che il piede, il tacco, dovrebbe essere più giù, perché la punta del piede è qui. Ok? E allora il nostro tacco lo mettiamo qui. Ok, più o meno è... Eh. Però non è possibile avere un tacco tanto più basso e il piede alto o viceversa se no, cappuccetto rosso come camminerebbe adesso abbiamo fatto questo piede qui lo sposto un pelino più su ok, poi lo caccio sotto poi faccio ctrl c, ctrl v glielo metto qua è la stessa altezza è solo rifletto ok, e lo spostiamo un po' più sinistra e lo mettiamo sotto allora in teoria il nostro cappuccetto rosso eccolo qui dovrebbe essere più o meno finito allora se guardo eh, il collo i nostri due piedini sono fuori non li vedo così tanto centrali ok l'altra cosa che si può fare per abbellire il nostro cappuccetto rosso è che la vantellina non si mette su e la testa e basta e poi e qui sul petto cosa c'è? Dovrebbero esserci delle specie di cuciture, bottoni, come li volete chiamare. E allora gli faccio delle X, che okay, ho fatto una X, adesso ne faccio un'altra X, Ok, poi dopo entrambe le coloriamo di bianco. Queste specie di chiamiamole cuciture, non sono così dritte. Quindi andiamo a prendere quel punto, l'oggetto e lo curviamo un po'. Ma bisogna dargli, però, eh, dentro il riempimento niente. Ok, allora facciamo anche qua, muoviamo un po', ok, niente riempimento e abbiamo questa specie di effetto allora adesso selezioniamo tutte e due facciamo un raggruppa raggruppa poi magari lo impicciolisco un po' perché scusate non le ho selezionate tutte e due adesso sì, quindi posso fare un raggruppa posso impicciolire un po' e poi ne metto qua personalmente lavoro un po' a a, a occhio e non a con regole matematiche adesso vediamo che effetto fa così non è detto che sia buono potrebbe dare l'idea che sia storto ma no così più o meno risposterei un po' più verso destra ma perché mi sembrano troppo storte ok, e queste sono le nostre cuciture, ok, il nostro cappuccetto rosso potrebbe essere completato, allora, eh, una cosa che posso fare, selezionarlo tutto, farmi un ulteriore raggruppa così se lo sposto, ok, poi un'altra cosa che ho visto, bella, che si può fare anche un'ombra di cappuccetto rosso, allora, adesso vado su eh, estensioni, eh, o era filtri, filtri, scusate qua filtro, ombre, aloni qua si fa ombra eh, che si trova in dentro e fuori fogliata ombra, eccolo qua allora, anteprima esterna, il silice è solo ombra ok e fa praticamente solo l'ombra allora cosa c'è da fare prima di fare tutto questo lavoro prende il nostro cappuccetto rosso fare un control c control v così abbiamo la nostra il, copia ce la sbattiamo sopra poi facciamo filtri eh, ombra eh, proietta ombra il cilice solo ombra Okay, anteprima diretta, abbiamo creato la nostra ombra che adesso sposterò qui, ok, però fa un pelino pena. Allora, quello che ho visto è che nel trasforma, che adesso andrò a vedere perché ci ho messo un po' per farlo l'altra volta, allora modifica... vi uh, trovo il menu perché ce l'ho in testa ma um, non mi ricordo esattamente non è proprio banale la cosa quindi c'è un trasforma vabbè si può fare anche mi sembra così no eh l'ho fatto proprietà oggetto non è quindi lo leviamo allineamento non è riempimento contorni non è eh, non è neanche nei livelli ma è proprio eh, oggetto trasforma, eccolo qua nel trasforma c'è eh, distorsione E gli diamo una distorsione uh, di 10 meno 10 vediamo cosa fa si fa un'applica allora ancora applica applica applica applica applica applica questa è la l'ombra di cappuccetto rosso e abbiamo la possiamo mettere qui per esempio ok ho fatto un'ombra veramente lunghissima allora, adesso l'unica cosa da fare è andare su eh, proprietà del documento e sulla larghezza allargare perché sennò. Ok, c'è stato giusto giusto. Allora, facciamo un per, proprio per sicurezza 500. Ok, ci sta tutto. Ok, questo è il nostro cappuccetto rosso con l'ombra e poi volendo ci si può sbizzarrire con una scritta perché magari io che non ho la bravura di disegnare penso che questo pseudo disegno non sia così chiaro che eh, voglia essere cappuccetto rosso allora vado sul testo mi posiziono qui scrivo con un carattere vabbè anche questo mi va bene ma posso scegliere anche altri i caratteri vabbè ma lasciamo anche il sunshell tanto per quello che voglio fare cappuccetto rosso lo selezioniamo tutto facciamo un 60 diventerà più grosso facciamo rosso contorno e riempimento ok questo è il nostro cappuccetto rosso Okay, per questo tutorial è tutto, se avete qualche dubbio riguardo l'utilizzo di Inkscape per questo esatto disegno eh, potete mandare un messaggio eh, qua sotto al video e vi rispondo volentieri. Per questo tutorial è tutto.